mi scrive un ragazzo di vent'anni che in questo momento si trova un po' in confusione rispetto alle relazioni sentimentali perché a quanto pare lui dice che tutto il modo in cui adesso sta vivendo il rapporto con gli altri nella sessualità forse potrebbe essere conseguenza di qualcosa che ha imparato nel suo percorso di vita nel rapporto con i genitori nel rapporto con i coetanei cioè lui dice ho difficoltà a capire da dove nasce questo, mia, questo mio desiderio di avere relazioni sessuali con uomini eh, con più maturi della mia età, lui dice, sopra i 40 anni, eh, sposati con figli che in qualche modo quindi potrebbero essere collegati, lui dice. Forse a un mio modo di essere stato magari molto legato a mia madre, molto distaccato molto, con un rapporto molto povero rispetto a mio padre, e con un senso di inferiorità profondo, magari nel rapporto con i coetani che durante le scuole medie mi praticavano quindi bullismo ed erano molto aggressivi e mi prendevano e mi denigravano durante le scuole medie. E tutto questo ragionamento che fa è un ragionamento che potrebbe anche avere un senso in alcuni, in alcuni passaggi, ma è un ragionamento molto difficile da fare ed è un ragionamento che forse non ci, la, non ci darà mai poi la soddisfazione che vorremmo nel dirci ok, abbiamo fatto un collegamento tra il passato e il presente e adesso la cosa ha più senso, adesso la cosa è più gestibile. Non funziona così. Cioè, fondamentalmente, guardare al passato, quando si parla di queste cose, rischia di essere un lavoro un po', forse a volte, fine a se stesso, ma soprattutto eh, poco utile rispetto alla possibilità di costruire un futuro più desiderabile, più piacevole. Cioè c'è il rischio che, se questa persona che sta cercando di capire se c'è un collegamento tra il passato e il presente, o da dove comunque arriva questo suo gusto per il presente, eh, nel presente... Inizia forse a farsi una domanda sbagliata perché se io poi cerco di spiegare tutto in una linea, in una continuità, che guarda ciò che è accaduto piuttosto che non il mio modo di, di reagire a quegli eventi, ci rischio poi di fraintendere la i propri gusti personali come la netta e naturale conseguenza di qualcosa degli eventi esterni, come se gli eventi esterni mi avessero determinato e quindi come se il mio futuro fosse predeterminato, cioè... Eh, predestinato al fatto che io ormai, dopo quello che mi è accaduto, posso andare soltanto in certe direzioni e sono limitato da quello che mi è accaduto. Gli eventi mi hanno, mi hanno costretto ad avere determinate preferenze ed è una visione, appunto, che c'è il rischio che diventi una visione un po' triste della realtà. Una visione in cui non siamo più liberi di fare quello che ci pare o di costruire un futuro eh, che si avvicini il più possibile a quello che magari ci può dare piacere, ci può rendere felici, ci può soddisfare eh, a 360 gradi o perlomeno eh, con una gradazione maggiore di quella che sta vivendo lui nel presente. Perché? La questione qui non è tanto sul poi eh, se ho una relazione con, necessariamente con un uomo sposato o con lui dice io non, lui dice, io non, sono, non mi riconosco nell'omosessualità, eh, infatti dice sono attratto da, o da, per, da uomini maturi eh, sposati con figli eccetera o sono attratto da ragazze della mia età e appunto ma Forse quello che sarebbe più utile chiedersi in tutto questo, visto che lui adesso ha appunto una relazione con un uomo di 44 anni, con tre figli, eh, quello che sarebbe più utile chiedersi è, nella relazione attuale, in questa relazione che sta vivendo nel presente, lui come si sente? Quali sono le emozioni che prova quando lo vede, quando sta con lui, quando fa sesso con lui, quando condivide del tempo con lui? E quali sono i pensieri che in quelle situazioni lo fanno sentire così? Quello che forse potrebbe essergli utile è iniziare a capire meglio non tanto la continuità tra ciò che è successo in passato e ciò che sta succedendo adesso, ma più che altro iniziare a capire la continuità tra il modo in cui lui in passato ha reagito a determinate cose che gli sono accadute e il modo in cui lui oggi reagisce a questi stili di comportamento che ha imparato, che ha messo in pratica in maniera più o meno volontaria, più o meno confusionaria, arrivando poi a anche trovarsi bene in certe situazioni, ma non del tutto visto le domande che si fa. O meglio, visto la, il dubbio che, questa, che, quel, che quelle scelte che sta facendo adesso possano essere causate da qualcosa che non sia una sua libera scelta, ma una conseguenza di esperienze un po' dolorose del passato. Mentre invece esiste anche la possibilità che quello che lui sta facendo sia invece un qualcosa che lui avrebbe gradito e apprezzato a prescindere da tutti questi eventi a prescindere da questa conflittualità tra i genitori, a prescindere dalla distanza dal padre dall'affettuosità con la madre, a prescindere dal, dal fatto che poi alcuni studenti delle medie se la siano presa con lui perché poi in realtà quelle sono cose che accadono e sembrano determinanti, sembrano descrivere tutto però in realtà non sono successe solo queste cose negli ultimi vent'anni della sua vita successe un'infinità di cose, quelle sono molto importanti quelle che ha citato, ma ne sono successe tante, anche tante altre, che magari noi abbiamo molta difficoltà a capire che peso hanno avuto, ma ne hanno avuto. Cioè la testa dal momento in cui nasciamo a quando moriremo non si spegne mai, continua a elaborare, continua a, a immagazzinare informazioni, a fare ragionamenti e... Queste cose che sono accadute poi sono state svolte, pensate, ripensate, a volte volontariamente, a volte in modo molto automatico, arrivando poi a vedere che alcune cose funzionavano, alcune cose non funzionavano, è difficile costruire la genesi di un pensiero. Non è una cosa così semplice da, da dedurre eh, tirando delle, delle somme eh, proprio come è accaduto questo, allora la conseguenza è questa, non funziona così. Quello che può essere utile forse è iniziare a pensare, partendo dal presente, a quali sono le cose che magari proprio nel presente e non nel recente passato lo rendono felice, lo rattristano, lo fanno arrabbiare, lo disgustano, eh, lo preoccupano, a volte lo stupiscono e perché no, capire da partendo da questo... In quale direzione potrebbe essere utile costruire un progetto di vita che possa risultare soddisfacente per lui e per i suoi obiettivi, per quelli che lui vuole che siano i suoi obiettivi. Cercare di capire meglio quindi in che direzione preferisce muoversi in accordo con i propri gusti, ma senza lasciarsi determinare soltanto dal fatto che ad oggi sta iniziando ad avere delle relazioni. Poi adesso, a vent'anni quindi non so quanti anni fa siano iniziate delle relazioni sentimentali, ma da non lasciarsi determinare dal fatto che poi questo sia eventualmente l'unico modo in cui lui eventualmente deve per forza vivere le relazioni con gli altri che ad oggi sia quindi con persone con vent'anni in più e che tra vent'anni siano persone con 20, altri, altri, altrettanti vent'anni in più eh, questo, questo pensiero che lui fa rispetto al fatto quanto sia desiderabile una persona matura è un pensiero interessante forse è possibile che dentro alcuni meccanismi di violenza familiare nella conflittualità che c'era tra i genitori verbale o fisica questo non lo so ma e di, di conflittualità che c'era con i coetanei è possibile che magari l'idea della maturità sia un'idea che trasciata che poi maturità per ognuno significa qualcosa di diverso ma è possibile che quello sia un qualcosa che per lui è importante e beh ma il fatto di coltivare e costruire un rapporto maturo oltre che un meccanismo sessuale che può essere magari eh, quando si è, soprattutto quando magari si ha una certa prestanza fisica, potrebbe essere un meccanismo molto semplice e lineare per costruire una relazione con una persona matura che altrimenti magari non interagirebbe con noi. Però potrebbe essere invece quello un qualcosa da iniziare ad approfondire nel ragionare meglio magari sul come costruire un proprio senso di maturità. Se stiamo parlando del forse del senso di inferiorità che mi si è prodotto durante l'adolescenza, durante, durante la mia infanzia, è qualcosa che traspongo nella sessualità nelle relazioni intime? Ok, bene! Questo forse è qualcosa su cui iniziare a lavorare, iniziare a capire ok, ma questo senso di inferiorità che mi porto dietro, oggi, a che pensiero è ancorato? Quali comportamenti a volte mi fanno pensare di essere inferiore agli altri? In quelle occasioni quello, spe... quello spauracchio, quello spettro del... del ragazzino delle medie che mi prendeva in giro ancora si ripresenta nei rapporti che ho con persone che non c'entrano più con quel quartiere, quella zona, eh, quella... quella scuola e quel gruppo di persone. È importante anche questo. Cercare di capire in che modo noi ci trasciniamo dietro il passato. Perché a volte l'anello di congiunzione tra il passato e il presente non è il fatto che il passato ha determinato il presente, ma è il fatto che noi ci trasciniamo il, prese, il, il passato nel presente senza capire come, senza capire in che modo a volte non riusciamo a vedere al di là del nostro passato. Ragionare quindi sul presente e sul futuro soltanto alla luce del passato rischia di farci perdere qualunque grado di creatività, rischia di farci, fare un, farci produrre una visione del futuro che sia eh, monotona, eh, sterile e poco significativa. Mentre invece la realtà è complicata, è difficile da prevedere ed è forse qualcosa su cui varrebbe la pena muoversi in maniera creativa senza stare lì a eh, fare troppi schemi collegati al passato, ma più che altro cercando di comprendere in maniera, perché no, scientifica, razionale, anche un po' schematica a volte, ma presente e reale, ricordandosi che poi tutti gli schemi, tutti i tentativi di semplificare sono sempre un riduzionismo, la realtà è più complicata di così e quello che serve è provare a vivere il presente ascoltando con chiarezza quello che succede nel presente chi ha vissuto certe situazioni magari di difficoltà e di sofferenza emotiva spesso ha una certa difficoltà nell'ascoltare l'intensità delle emozioni che prova in certi contesti e questo forse è un elemento su cui iniziare a lavorare iniziare a capire meglio quell'intensità emotiva che forse prova in alcuni momenti del confronto magari con i coetanei e con le coetanee per cercare di capire lì cosa succede in quel momento di confronto lì come riuscire magari a vivere la, quella situazione con un'emotività più gestibile e meno dolorosa in modo tale da non aver più bisogno magari di fuggire da determinate situazioni e chi lo sa che invece magari in prospettiva eh, le relazioni sentimentali che possono essere per lui più soddisfacenti potrebbero essere magari con ragazzi della sua età o con ragazze di età maggiore chi lo sa, la questione è non facciamoci determinare dal passato cerchiamo di iniziare a costruire un certo grado di curiosità e di stupore rispetto al fatto che forse la risposta alla domanda sul come mai ad oggi ho un determinato gusto è una domanda a cui è importante approcciarsi senza avere già in mente la risposta non lo sappiamo però forse è qualcosa che si può scoprire cercando di capire meglio nelle occasioni che sono capitate e in quelle che capiteranno che quali sono i suoi gusti, quali sono gli elementi che lo rendono felice e che magari possono essere coltivati in maniera più volontaria. Questa è una cosa che può fare da solo, o se no può essere un qualcosa su cui lo invito a provare a chiedere aiuto, che alla fine è il primo passo per migliorare e per velocizzare quello che altrimenti si farebbe magari in più tempo, e fine anche a volte perdendo un po' di tempo, quindi perché no? Chiedere aiuto a me è già stato forse un primo passo, spero per avere qualche suggerimento di, di massima, però poi il lavoro da fare c'è, mi raccomando non si fermi allo sguardo sul passato ma cerchi di lavorare sul presente e sul suo futuro perché con un po' di ottimismo ne ha tanto davanti.